Salve a tutti, io sono Giacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video in cui vi farò vedere i miei acquisti di Cartoon X, ovvero di Rofiera. Non ho appreso moltissime cose, ma comunque poche, ma buone. Quindi, iniziamo subito! Il primo manga che ho acquistato, e che già vi avevo annunciato che avrei iniziato a leggere, è The Game, ovvero Giochi di Seduzione, della Planet Manga, un manga molto molto piccante di cui ho buoni propositi Quindi non vedo l'ora di iniziare a leggerlo in italiano E niente, ho, ho sfogliato un po' le pagine e ho trovato il tratto veramente molto molto bello Poi ci sono delle scene piccanti quindi... bene Poi ho iniziato una nuova serie di fatto ho visto in una bancarella che vendevano i primi quattro volumi a un prezzo molto molto basso, quindi li ho presi subito e sto parlando del fiore millenario. Ho appena visto il disegno ho detto: No, ma lo devo subito prendere, subito! E quindi l'ho preso. Vabbè, eh, prima di prenderlo ovviamente mi sono informata sulla trama, è una serie di 15 volumi, non tanto lunga, quindi penso che la recupererò facilmente. Gli sfondi specialmente sono molto molto dettagliati, quindi veramente mh, penso che non me ne pentirò di averlo preso, di aver iniziato questa serie. Quindi 4 volumi della Planet Manga. Poi ehm, avevo iniziato un'altra nu un nuova serie della Casa della casa editrice Casa Obake, ovvero Banana Banana eh, di cui, vabbè, ho preso il secondo volume perché già il primo volume l'avevo acquistato, e ehm, purtroppo questo qua è un periodo che ho finito Banana Fish e quindi ho bisogno di leggere un fumetto che sia. Che sia vicino comunque alle banane, e quindi ok, io ho iniziato a leggere Banana, Banana, e di cui saluto anche l'autrice che ho incontrato poi nello stand della Casa Obache, Ilaria. Saluto anche Chiaretta e Bon. Io ho preso il primo e il secondo volume, il secondo volume l'ho preso ovviamente al Cartoon Mix e. Um... Mi piace molto la storia perché gioca sui doppi sensi Che molte volte non sono proprio doppi sensi Ma molto molto divertente Per chi vuole leggere un, uh, un fumetto che uh, giochi appunto sui doppi sensi E che non ci siano troppe scene esplicite va più che bene Poi, uh, questi qua sono gli acquisti... Insomma che ho fatto manga e fumetti Vabbè per la maggior parte ho acquistato manga Però più che altri sono andata al Cartoonix Perché cercavo dei poster da attaccare sul, sul muro E ho trovato in una bancarella una persona Che fa dei disegni delle fan art, degli anime, dei manga, e sono rimasta veramente molto molto colpita dal fatto che ci fosse una fan art di Ak, di Akatsuki no Yona. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso subito una cartolina, ehm, perché io ce lo voglio come segnalibro, quindi lo, lo userò come segnalibro, e... Ehm. Veramente sono, tro sono troppo felice di aver trovato la fan art di Hack. Um, poi um, tra l'altro saluto questa persona vi lascerò poi il, la sua pagina Instagram in descrizione. Uh, ho acquistato anche un, uh, un poster, sì, si può chiamare poster anche se è leggermente piccolo, però ci sta: di Yurion Ice, ovvero di Victor. Uh, cioè è bellissimo, parliamone, è bellissimo cioè, per chi non ha visto Yuri on Ice, anche la storia dovete, dovete per favore vedere Yuri on Ice perché è bellissimo va bene eh, non vedo l'ora che ci sia la seconda stagione, speriamo. Poi sono rimasta colpita dal fatto che ho trovato una bancarella che vendeva il poster di Violet Evergarden. Garden. E quindi cosa ho fatto? L'ho presa subito Ho detto no, non ci posso credere, non ci posso credere Quindi l'ho presa La nostra Violet E la l'appenderò nei prossimi video La vedrete insomma insieme agli altri miei poster Poi ho trovato anche un'altra bancarella Che poi ho scoperto che era composta da persone spagnole Però insomma tra spagnoli e italiani ci si capisce E vendevano il poster di The Ancient Magus Bride E io tipo... Davvero! C'è il poster in Italia di and Magus Bride, quindi l'ho preso subito. E niente, questi qua sono gli acquisti che ho fatto. Insomma, al Cartoon X di Rofiera. Voi cosa avete acquistato? Avete acquistato magari qualcosa che ho, ho acquistato pure io? Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando. Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi lasciate un bel mi piace per supportarmi, un bel commento, se posso migliorare qualcosa così almeno mi potete aiutare. E niente, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanellina e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!